Giochiamo alla pazzissima nuova modalità, anzi nuova versione di questa bellissima modalità che avete letto nel titolo, ma che ovviamente mi sono già scordato, e ovviamente questa è super redditizia, nel senso che è super super bello, come zona sicura di pvp disabilitato, ok perfetto, per fortuna siamo nella zona sicura, allora io sto super combattendo come vedete, sono un... Uno che combatte tantissimo in queste modalità divertentissime E allora Andiamo un attimo da questa parte Perché devo capire bene che caspita sto facendo Perché non sto ben capendo Attacco veloce, Z, boom uh, Avete visto? Pazzesco Obiettivi, clicca per interagire Per favore, seleziona un obiettivo Banditi uh, Conferma, conferma i banditi Perfetto, andremo a cacciare i banditi raga. Incredibile Vedremo un attimo come saranno questi banditi Pazzeschi Obiettivo completato però Ok Muoviti Se no Devo chiamare Non lo so Qualche tipo Poizziotti Non lo so In realtà io sono pirata Quindi Pirata con la maschera In realtà Quindi vabbè insomma Comunque come faccio a prendere i banditi In tutto ciò Sono questi i banditi domani. Eh sì, un bandito Vedete Adesso posso picchiare Tutti i banditi Boom boom boom boom Guardate raga Cioè ci stanno picchiando tantissimi <ride> Mi sto picchiando contro un bandito Vai vai Perfetto Mamma che forte che sono Sto cercando di capire, allora qua, come vedete qua sotto ci sono tutti i bellissimi soldi E tecnicamente, allora la ricompensa dovrebbe essere di 350 dollari Quindi appena ammazzerò tutti i banditi di livello 5, che peraltro mi stanno anche ammazzando Potrò uh, vincere <ride> di base, cioè nel senso tutti quei soldi E l'obiettivo è un po' questo, no? Vincere tutti quei soldi ah. Però, scusate, non ci sono altre armi, perché secondo me dovrebbero esserci altre armi E più avanti andiamo, più ci saranno uh, cose difficili, no? E più ci saranno difficili Più sarà mh, Come dire mh, Più ci saranno anche armi difficili mh? Se possiamo dire da questa cosa qua bellissima Poi oh, proviamo un attimo ad uccidere tutti questi tizi Allora smettila però di picchiarmi Perché sennò devo chiamare la SWAT E chissà quale regno c'è lì davanti Che secondo me si può anche andare in realtà a vedere eh? Secondo me c'ho questa, questa impressione pazzesca Si può andare a vedere boh, non so, Ma voi ci giocate a questa modalità? Scrivetemi se ci avete mai giocato a questa modalità Perché secondo me Ehm uh, è divertente, sì Molto divertente, come potete ben vedere Però, secondo me, molti di voi ci, ha, ci hanno già giocato Non vorrei dire, ma magari una modalità abbastanza vecchia. Per quanto ne so Non lo so, vediamo Magari mi sbaglio Menù, vediamo qua Le statistiche, perché mi dà tutte queste robe? Ok, posso fare più difesa e, Ok, però Più spada, dammi una spada, dammi la spada Ok, e poi combattimento Ravvicinato, perfetto Ah, ok Aiuto, cosa sto facendo? Annulla, annulla, annulla. Cosa sta facendo sto qua, scusami? Perché sta facendo vedere stupido? Ma basta, ma basta, ma basta! è Un bandito! È un bandito di livello 5 questo qua. Pensate un po', mi stava pure picchiando. Che schifoso. Perfetto, però ho vinto, ovviamente. E sono Dunis, certo che ho vinto. Um, attacco veloce Z. Ah, giusto, perché io posso anche usare gli attacchi veloci. Allora, clicca per interagire, vediamo un attimo. Ehm. Uh... Ok, non voglio archiviare niente Non voglio, non voglio Grazie, grazie per questa opportunità pazzesca Di per fare questa cosa che hai detto tu Ma che non mi interessa Però adesso voglio andare a provare il mio attacco super veloce contro i banditi Eh qua ci divertiamo tantissimo Venite tutti qua banditi stupidi Perché più venite qua Più, mm, non lo so più Madonna Vieni qua Ma boom io sto cercando, però, di fare l'attacco veloce, mi scusi. Eh. Mi, mi sta rovinando tutto. Mi sta rovinando tutto. Devo chiamare le. Ma perché il mio personaggio cammina così? È stupido? Ma che problemi ha? Vabbè, eh... però ci siamo ora. Ci siamo. Eh. Boom, eh, l'ho buttato. <ride> l'ho buttato in mare. Avete visto? È stato divertentissimo. <ride> che cavolo sta facendo? Raga, Stupido. Eh. Guarda, ti, ti picchio. Eh. Non, non, non puoi fare niente contro Dunis. Facendo un sacco di cose strane Però Vai Bene Sto piccando tutti quanti Divertentissimo uh, Ora però Tecnicamente Posso comprare anche dal negozio Nuove cose Pazzesche Vediamo un attimo Cosa c'è qua Negozio No No I robux no I robux no Almeno non, non ancora Ma scusate Effettivamente Si può comprare qualcosa da, A parte Il negozio qua Però si può Cioè Si può o no Domanda abbastanza pertinente alla cosa perché io non vedo niente di tutto ciò no e quindi mi chiedo ma dov'è che si può, potrebbe pagare le cose no di base dov'è che si potrebbero comprare bella domanda perché io non, non lo so proprio magari forse in questa casa può essere ma però aspettate un attimo perché c'è qualcosa di strano effettivamente non, questi soldi qua io non li posso utilizzare come li utilizzo ho distrutto e ho guadagnato 333 dollari provo ad andare in questo porto che secondo me ci può portare appunto in posti più belli. <ride> eh, ma posso tipo buttarmi e andarmene via? No, ma non mi fido. Raga, che caspita è. Cioè, me ne sto andando, ma si serio? Ma si può fare sta cosa? Allora, sono alla cittadina, come vedete. Ora tecnicamente qua, se siamo ad una cittadina, vedete qua c'è il negozio e quindi qua posso comprare le cose, perfetto. Ora potrei comprare un veliero e una scialuppa gratis, ma no, io comprerò. Un veliero. Boh. Per, perché io sono un pirata, no? Non posso andare con le scialuppe Perché io sono un capitano pirata Non posso andare con le scialuppe in giro Fra poco ritorneremo e completeremo gli obiettivi Che ci eravamo prefissati di là Ovvero sconfiggere tutti quegli banditi Che ci vogliono tanto distruggere le pappe Vabbè, Però comunque volevo esplorare questa casetta Cioè questa cittadina, cittadanza <ride> Che eh, ci può dare magari tante cose interessanti Come minimo Inve No, non voglio inventare. grazie Via, via l'inventario però, allora, io obiettivamente vorrei anche, tipo, delle armi. Eccolo qua, infatti, infatti. Allora, posso prendere la fionda, il moschetto, lo schioppo e non importa. Come non importa? No, no, importa. Uh, cosa cambia? Il moschetto, io sono un pirata, il moschetto. Uh, 8.000 dollari. Mm, scusate, non, non ce li ho 8.000 dollari, però magari la fionda costa di meno, eh. 5.000? Ma tutto bene, come può una, una fionda costare 5.000 dollari? 10.000 dollari, perfetto um, Non comprerò nessuna arma Che è successo, raga? Non sapevo di poter andare più velocemente Vuoi impostare il punto di rigenerazione? Mm. È meglio di noi in realtà Sapete perché? Perché poi magari Non lo so, per ora no 105 metri di distanza, ma da cosa? Guardate là, invece Allora, io direi di andare a prendere un attimo quel veriero. Che avevamo comprato e andare dietro praticamente, no? Dove c'era quella cittadina e andare un po' ad esplorare tutte le cittadine che ci sono intorno, che secondo me ci sono tante cose interessanti. Intanto io posso anche andare tipo più velocemente, no? Guardate che velocità! Boom, boom, sono super veloce. E ok, salto qua, molto bene Adesso tecnica. No, vabbè, ragazzo No, che fego! Bellissimo, <ride> è pazzesco. Comunque, è pazzesco. Posso andare più veloce? No. E eh, vabbè però è molto divertente molto divertente. Adesso andiamo oh, Miei uh, marinai uh, Io sono il vostro, il, il vostro capitano che vi parla no? Di solito si dice così Comunque non so perché ma mi ricorda troppo One Piece Chi di voi ha visto One Piece? Avete mai visto One Piece? Allora tu con la scialuppa via Io qua sono molto meglio Cioè nel senso se permetti Cioè nel senso c'è un mega veliero Cosa puoi da me Senza offesa signore ma io sono un pro allora mi, mi, mi posiziono qua <ride> Ok, perfetto Adesso avviciniamo No, no, no Ma è qua, perfetto Qua ci sono i negozi migliori Salutami amico No, saluti amico Allora posso prendere la katana Raga, voglio prendere la katana Come mille dollari Però posso farli mille dollari aspe, Aspetta, aspetta, aspetta. Come si fai so... Perché io voglio la katana, raga Mi ricorda uh, Come che si chiamava uh, Demon Slayer Avete mai visto Demon Slayer? Scrive... Allora, scrivetemi gli anime che avete visto E se mi consigliate qualche anime per chi ha visto gli anime, e scrivetemi se voi guardate gli anime, perché magari io ve li, ve, ve li consiglio, tipo... E invece non... cioè, tipo, non li conoscete. Il che sarebbe abbastanza imbarazzante. Ma mi danno i soldi, questi qua se li ammazzo. Perché se no non, non li ammazzo inutilmente. Olè! <ride> Avete visto? No, vabbè, è divertentissimo, è divertentissimo. Boom, boom, boom. Guardate che uso tutti i miei calci rotanti. Bellissimo. Ok. Mi ha dato dei dollaroni Adesso posso andare a comprare la katana E la katana tecnicamente potrebbe aiutarmi Ok adesso vado a comprare la katana assolutamente Comunque stavo volando avete visto <ride> Pazzesco uh, Andiamo qua Ok katana No no la sciabola. no la katana perché io sono un vero giapponese Perfetto Ora una katana oh, Che bello ho sempre sognato di infugnare una katana, l'ho fatto, lo sto facendo, lo sto veramente facendo. È stato sempre un sogno di infanzia questo, raga. Chi è che non, non sogna di diventare Demon Slayer? Ma che roba, ma che figata sta Scusate, ma questo gioco è il mio preferito di sempre. Cioè, mi permette di essere una katana vivente, cioè, volevo dire, un cacciatore di demoni mi permette. Questi sono demoni, brutto schifoso. Uff. Uh. Scusate, questo è, che questo è il taglio, cioè questo, questo è il coso, è bellissimo, ma allora vedo che qua c'è anche un'altra cosa che posso fare, c'è un taglio d'aria, praticamente, però mass 20, non ho capito che cosa mass 20, forse il, il, il livello? Non ne ho idea, ah no, maestria è sopra, c'è scritto maestria, come si fa da, ok, più maestria, come si fa, ok, la maestria si può ottenere se si, si ammazzano questi qua. Come vedete, bene, uh, dal vostro amico Dunis, è tutto. E iscrivetevi al canale, grazie, e ci vediamo al prossimo video.